Ray Lovelock è morto. L'attore aveva 67 anni. Come è morto Ray Lovelock? All'età di 67 anni si è spento questa mattina a Trevi l'amato attore e cantante italiano Ray Lovelock. Il suo cognome deriva dalle origini inglesi del padre. Andrea, il fratello dell'attore lo ha comunicato all'Ansa, spiegando, aveva un tumore che ha combattuto coraggiosamente ma negli ultimi due mesi le sue condizioni si erano aggravate. L'Oveloc nel corso della sua carriera ha girato moltissime fiction e film ed era amato e seguito da moltissimi fan. Già da giovanissimo è apparso in Banditi a Milano di Carlo Lizzani. Film e fiction più famose con Ray Lovelock. Tra i vari film e fiction con Ray Lovelock potrete sicuramente ricordare alcuni suoi grandi successi, quali Cassandra Crossing. Tra i polizieschi più famosi, invece, ricordiamo, Uomini si nasce, poliziotti si muore, Squadra volante e pronto ad uccidere. Dagli anni Ottanta in poi, l'attore si è dedicato maggiormente alla televisione, diventando uno dei protagonisti più amati di molte fiction. Tra le tante, La Piovra 5, Commissario Rex, Incantesimo e Caterina e le sue figlie. Tra le ultime ricordiamo invece l'allieva.